Zombie Apocalypse. Ciao a tutte, ciao a tutte ragazze, ciao a tutte e a tutti, scusate. Allora, nuovo video dei prodotti beauty finiti e anche mangerecchi, se non erro. E sì, perché questa volta ho finito con qualche prodotto mangereccio, ma solo uno. L'altro purtroppo, ce l'ho buttato, ma forse è meglio, anzi è meglio così. Oddio, come ho questi capelli. Va bene, lasciamo perdere, niente promesso come in altri video che sto caricando e mettendo in privato. E che sarà prossimamente lì. Pubblicherò eh, Ho i capelli sempre così. Perché li ho lavati, anzi, li ho lavati. Si, sì, li ho sbrogliati facendo sbrogliare, ovviamente, a mia nonna. Quindi, PS, PS. Perdonatemi se vedete i capelli così, ma li voglio tenere sciolti, mezzi alzati, cioè legati alzati, perché sennò non c'è, perché se no non riesco a, a tenerli come voglio io, quindi per non tenerli legati, come sempre, metà legati, metà sciolti, meglio così, comunque, banda alle ciancio, ciancio le bande, con, proseguiamo, allora, aspettate, e rieccomi dunque, allora, parliamo delle sessioni che vi sto facendo oggi, tanto verde SS placca collutorio cosmetico generale quotidiana barriera, anti, barriera eh, protettiva antiplacca questo qui molto buono mi sta piacendo davvero tanto tanto tanto tanto molto buono profumo, veramente top top top mm, non, bene, non si può bere però è molto buono e mi rinfresca molto bene l'alito anche poi, vabbè, c'è anche vedere tagli, ma è così. Senso Dine, senso Dine colluttorio mh, alla menta. Allevia la sensibilità, rinforza i denti sensibili e sensibili, appunto. Allora, di questo qua ce n'è la 500 ml prodotto. Vedete? Si, si dovrebbe vedere, ecco. Poi, di quest'altro ce n'è la stessa cosa. 500 ml di prodotto, vedete? Non so cosa si possa vedere, ma... Sì, ecco qua. E anche questo ha un odore molto buono. Non so, non lo riesco neanche più di aprirlo, perché... Boh... Ah, ecco, qua, l'ho aperto. Anche questo il odore non era male, però... Boh. No, anche questo non è male, solo che non mi ricordavo di avercelo nei prodotti finiti beauty. In generale... Adesso devo vedere un po' se riesco a chiuderlo, ok. Poi c'è qualcosa che non so più dove mettere. E prima stavo, ero reduce da un altro video che stavo facendo i prodotti per i capelli. Ma vabbè. Mantovani, Mantovani, pollergenico, bagno doccia neutro, formula extra delicata, a talco e fiori, clinicamente testato. Niente, questo qua mi piace tanto. 400 ml di prodotto per un paio via di 12 mesi anche questa profumazione non mi fa impazzire perché mi è piaciuto, sì, però mi secca le mani, non so perché non mi secca le mani non so se sia questo o un altro della Vidal perché sia uno della Vidal che mi secca le mani, mentre questo non me le secca le mani, mi sa tanto mi sa che forse non è questo qua questo si bella. già e quindi non so cosa dire se sia questo o il vital no forse il vital si sì, perché questo aiuto questo qui è top quindi ho sbagliato il prodotto a dirvi che è questo perché non è questo poi casomai vi vi saprò dire in un altro video perché sono un po confusa quindi questo è buono ma devo un po assicurarmi accertarmi poi prodotto mangereccio terminato e mangiato a volontà a forza di volontà, perché non a forza di volontà, a volontà vabbè, non commento, aspettate un secondo per non fare rumore, troppo allora, scusate le pause continue, ma se no non ce la faccio 500 grammi di prodotto dalla dolciando croissant alla crema di cioccolato con crema di cioccolato, molto buoni, mi sono piaciuti li ricomprerò sì, già che sono troppo buoni ragazze quando arrivato all'Eurospin con qualche mia amica, anzi con l'educatrice permettendo che se ce la faccio arrivato e le ricompro poi altro prodotto un attimo solo allora, ecco, mi stavo tentando di fare un brutto sbaglio, cioè di chiudere il video ma meno male che non è successo allora, Manto questo l'ho rotto in doccia, non so come ho fatto con la mia solita grazia che mi contraddistingue, perché sono molto come si dice, lasciamo perdere, maldestra, quando sono maldestra in dolce lasciamo perdere perché apro e chiudo tutto male, comunque va bene, altro mantovani, più protezione con vitamine, E, collagene, vegetale all'olio di argan, poi poi, poi, poi poi il palle del genio, anche questo è inutile che vorreste dire, no, dire eh, ma... e non è una cosa mm, allucinante, buonissimo, molto buono, poi, cosa ho terminato? Ammorbidente, poi concentrato con profumo di, bre con profumo di brezza marina, molto buono, mi stra-piaciuto. Molto buono, sì, top. Poi, quest'altro ho terminato della fior di magnolia gentima, protezione delicata alla malva. Cosa dire questo prodotto? Allora, fermiamoci un attimo. Aiuto, mi sta cadendo tutto qua. Questo è il prodotto qui da Fiori Magnoli, l'ho presa all'Eurospin, che non mi ricordo il prezzo, ma costa una fesseria. Quindi, cosa ve lo sto a dire a fare? Tanto lo conoscete tutti? Qual è? E, e siccome, che io tocco le parti, sono, non dico delicata, ultra delicata, ma penso tutte, siamo così. Ne faccio uno, un goccio, quando, scusate il termine un po' schifoso. Che dico quando faccio la popò? Se faccio la popò un solo goccio farà schifo, ma è la verità, ragazze. Quindi, quando vado in bagno, ragazzi, mi lavo con questo, ma solo un goccino, perché se lo uso tutto, buonanotte di fa, fa, fa brodo. perché? Perché mi brucia anche tutta la patata. Non è il caso di stare lì a ore e ore a risciacquarsi perché ho usato troppo di questo. Io quando ero piccola esageravo con questo. Adesso, che non sono più un adolescente, perché parlo di anni e anni fa. Sto imparando a capire che le cose non si sprecano quindi non sono più sprecate, tranne in certe, in certe altre cose. Ma questo aiuto meglio che ne uso poco. Infatti, sto imparando. Poi, cos'altro c'è qua? Ehm, sì, ce n'è due. Questo è Sensodiant Antifreeze. Cioè ovviamente, mi sono sbagliata l'acquisto. Volevo acquistare Sensodiant, invece, ho acquistato mentadente sensitivo Vabbè, io non so cosa mi dice la testa ma forse l'ho visto forse non l'ho visto mi sono sbagliata e ho acquistato una cosa che non volevo acquistare ma va bene lo stesso diciamo perdere 75 ml di prodotto per un po di 12 mesi di che parlo di un tentificio che mi sta piacendo ma non mi fa impazzire come quell'altro della sensodine che mi ci trovo bene eh, secondo me lo sta usando anche eh, come si chiama? ah si sì, Ilenia Pauciullo, che almeno quella me la ricordo Ilenia Girl come si chiama? se mi ricorda che di lei vi linko il nome dell'info box se mi ricordo, se no mh, non lo so, magari ve la cercherete su youtube qua su youtube e anche lei si è trovata bene con senso Dai, invece non so se sono stata stupida io o cosa ho acquistato una cosa che non sapevo di mh, se andasse bene o meno per i miei denti ma vabbè ormai l'ho costata e la sto terminando con questo dentifricio ok poi non per importanza sto ho utilizzato e finito ovviamente fior di magnolia delle rospin 70 pezzi maxi di schetti eh, lato uh, vabbè Tonificante, quello che volete voi struccante uno Barra 2, ok. 3 euro. Questo non lo so quant'è, ma non dovrebbe costare. Manco quello, tanto. 50 quadrotti doppio lato, doppia azione. Comunque, questi costano 3 euro. Si, sì, lo so. Dove avete voi i primer che costeranno di meno, ma io mi ci trovo bene. Dove, dovunque vado, basta che non costano una, una, un occhio della testa. Sto parlando di questi dischetti struccanti Top Per me va bene tutto Basta che non costano un occhio della testa Questi li ho pagati di meno Questi invece 3,20 euro Ma va bene lo stesso dai. Altro c'è? No abbiamo finito Bene ragazze Se non siete andate via Tanto di vostra Passione per la Cosmeti Per la scuola Aiuto per la Cosmeti si. Sì. Ehm, tanto io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio. E ci vediamo un prossimo video. So se mi stavo, scusate se mi stavo asciugando le labbra perché ho appena mangiato dei buonissimi, gustosissimi grisini, Non so, non ci interessa niente a voi, però ribadisco: a me piace mangiare. Quindi, ma a tutti piace mangiare. Comunque, niente, ragazze e ragazzi. Fatemi sapere se voi avete mai provato questi croissant al cioccolato, con crema al cioccolato, perché sono della bontà unica. Qui c'era la scatola del, delle fiori di magnolia, che ovviamente è di un altro, altro placone che c'è in bagno. Mi ci, mi, mi ci sto trovando davvero bene, sì. Niente, la camilla è questo, comunque niente. Allora, eh, per oggi è tutto, anzi per adesso è tutto, in un altro video farò il video tag perché ho intenzione di fare un tag e poi e poi niente, basta. Alla prossima, ciao, buona, buona vita a tutte e io adesso tra poco faccio un altro video e sempre, sempre, come sempre, indovinate un po', lo carico e lo metto in modalità privata. Poi quando mi viene bene a me lo pubblico. Ciao. Metto tutti i link dei miei social, i link, i nomi ho il link ne quello che è, la scrittura, la tastiera, vabbè? E, nulla, seguitemi dove, ovunque voi vogliate, Facebook, TikTok, Instagram, bla bla bla, Facebook, e iscrivetevi, Mettete la campanella, mettete un pollicione in su, in giù, quello che volete voi, e fatemi sapere qua sotto, sempre con un commentino, che è gratuito, sempre educatamente, ovviamente, ciao, bacio. Una vita a tutte.